Buonasera a tutti, io sono Valentina Cappanera, e sono una delle socie fondatrici dell'Associazione Culturale Ziguele, che è nata nel 2010. Questa sera sono qui perché mi è stato chiesto di raccontare la storia di noi, diciamo pescatrici, ci hanno definito, ma in realtà, per raccontarvi la nostra storia, devo farvi capire che come la nostra storia si intreccia con la storia di alcuni pescatori di camogli. Camoglia è un paesino che sta qui vicino, in una delle zone comunque del promontorio di Portofino fortemente antropizzate, e però mantiene ancora oggi quelle che sono le caratteristiche di un borgo di pescatori, che ancora oggi utilizzano un sistema di pesca che si chiama tonnarella, e che viene calato ancora oggi in mare come nel 1600. Quindi, ehm, che cos'è una tonnarella? e penso che tutti voi abbiate già sentito parlare delle tonnare famose di Favignana, Carloforte, in Sardegna. E le tonnare di solito pescano tonni. E la tonnarella è una piccola tonnara in miniatura. Cioè c'è un sistema di camere, e prima del sistema di camere in realtà c'è uno sbarramento perpendicolare a costa che ferma la corsa del pesce, e poi un sistema di camere dove il pesce Prima si raccoglie e poi viene catturato. E le vere tonnare pescano tonno rosso, il famoso tonno rosso che tanto i giapponesi amano. E a camogli in realtà, proprio perché eh, si tratta di un sistema molto piccolo e perché di, eh, di fatto tonni non è mai pescato più di tanto, neanche quando tonni ce n'erano molti, eh, in realtà si pescano pesci con caratteristiche simili a quelle del tonno, ma che di fatto sono annoverati nella lista dei pesci poveri. Che pesci poveri in realtà, non parliamo di pesci eh, con una bassa denuncia dei redditi, come dico sempre io, ma si tratta di pesci che costano poco e pesci che hanno una carne che si degrada facilmente spesso le persone, quando vanno al mercato, non li vogliono. E sono palamite, sgombri, boniti che eh, si avvicinano sotto costa a cercare l'acqua più calda e vengono catturati dalla tonnarella. La tonnarella ha una particolarità che eh, si trova all'interno di un'area marina protetta, l'area marina protetta di Portofino. Sembra strano che questo sistema di pesca vada d'accordo con un'area marina, ma in realtà ci va d'accordo perché è un sistema di pesca sostenibile, perché pesca pesce povero e poi i pescatori utilizzano una rete da tantissimi anni che è biodegradabile, una rete naturale in fibra vegetale che ogni anno si fanno arrivare dall'India e lavorano nel periodo invernale. Per tre o quattro mesi e i pescatori producono una rete, ogni anno una rete nuova, in questo periodo appunto è da ieri che in pesca, la mettono in mare, di solito, e resta in mare fino a eh, fine agosto-settembre. Quindi questo è un altro motivo per cui si dice che eh, si, eh, sia una pesca sostenibile. Ora, eh, io dal 2006 lavoro, lavoravo e lavoro come collaboratrice nell'area marina protetta di Portofino, e ho iniziato a lavorare sull'impatto della pesca professionale. Quindi mi sono trovata a contatto ogni giorno, volente o nolente, con i pescatori. All'inizio, diciamo, è stato, è stato molto difficile, perché tutti sanno che i pescatori sono molto schivi. e Soprattutto se già il pescatore ligure è chiuso, il pescatore di Camogli vi assicuro che è veramente chiuso. E è un personaggio molto difficile. Eh, però, eh, diciamo, mi sono da subito appassionata, innamorata di questa tonarella e insieme ad altre due mie care amiche, Ilaria Vielmini e Maddalena Fava, che purtroppo stasera non ci sono perché siamo sempre più internazionali, quindi sono in giro per il mondo, eh, abbiamo deciso di eh, aiutare i pescatori per far eh, conoscere il più possibile eh, il problema della tonnarella. Perché problema? Perché ogni anno i pescatori mi dicevano eh chissà se l'anno prossimo riusciremo a rimettere in mare la tonnara, perché non ci sono più giovani che vogliono fare i pescatori. Allora noi abbiamo detto ma non ci sono più giovani? Vabbè noi siamo donne ma perché non possiamo andare in mare noi? Facciamo la tonnarella. Ci svegliamo all'alba, usciamo in mano con i pescatori, gli diamo una mano e integriamo un pochino anche il loro reddito. E non è, L'idea di partenza era buona, però in realtà non avevamo fatto i conti con, con i pescatori che, e, o, e soprattutto con il fatto che oltre a non essere di camogli eravamo anche donne. E, così, eh, però diciamo che non potevamo fare la donnarella, ma ce ne siamo fregate comunque. Cioè, abbiamo deciso, comunque, essendo testarde, di dargli eh, una mano. In che modo? Creando, appunto, eh, un'associazione culturale, nel 2010, eh, chiamata Ziguele. Sarebbe Giguele, eh, che è il nome in genovese di un piccolo pesciolino colorato, a righe rosse, bianche e verdi, che in volgare italiano significa donzella e noi siamo tre ragazze, quindi abbiamo deciso di darci questo nome. E, il, la nostra mission, diciamo, eh, l'idea di base era quella di eh, far conoscere la tonnarella in che modo, portando i turisti a visitarla e quindi raccontando eh, tutto quello che facevano i pescatori in quel momento, quindi spiegando l'attività di pesca. E, Soprattutto per eh, riavvicinare, far riavvicinare i giovani ad un antico mestiere. E diciamo che eh, il primo anno abbiamo avuto soprattutto un successo mediatico. C'è da dire che eh, abbiamo portato sostanzialmente amici e parenti per, fare, eh, per avviare l'attività. Però eh, da, già dal secondo anno abbiamo iniziato a fare le, eh, le gite con le scuole, eh, a diffondere sempre più, possiamo dire, di aver portato la tonnarella in giro per il mondo, perché sono, hanno cominciato a venire anche turisti stranieri, e ehm, l'attività è cresciuta moltissimo. E ehm, quello che abbiamo voluto fare noi, sostanzialmente, era far rivivere un pochino un'esperienza fuori dal tempo. E possiamo dire di essere riuscite a rivolgerci anche a un tipo di turismo diverso da quello di massa, ma fatto di persone che eh, si sono mostrate sensibili alle, alle problematiche ambientali e della natura. E, Concludo, perché non ho più tempo, eh, dicendo che anche se a volte sembra proprio una lotta contro i mulini a vento, perché comunque di fatto il pescatore non gli piace avere vicino il turista, non gli piace avere vicino le donne, eh, però eh, quando penso a tutto quello che, che ho e che abbiamo imparato e che ancora stiamo imparando da loro, penso che salvare, diciamo, cercare di salvare questa attività di pesca non sia solo una passione forte, ma debba quasi essere un dovere. Grazie.